Cari amici buonasera, questa è una puntata particolare, abbiamo un ospite Franco Fracassi, reporter, esperto di geopolitica e comunicazione e, mh, lo abbiamo interpellato perché ha scritto un, un libro che eh, parla di coronavirus e, mh, e, e ci racconta tutta una serie di sfumature nel tempo perché è un libro di, diciamo così, a step, poi ne parleremo meglio con lui e che si chiama protocollo contagio come e perché avrebbero potuto proteggersi dalla pandemia e non l'hanno fatto e, ospiti della serata anche alcuni componenti che poi vi presento del comitato pro ospedali pubblici sigla Racassi è un reporter esperto di geopolitica e di comunicazione. Ha iniziato a svolgere la professione di giornalista nel 1988, lavorando per testate italiane, internazionali, quotidiani, settimanali, mensili, agenzie di stampa, radio, tv e internet. Per 16 anni è stato inviato di guerra Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq, Afghanistan. Ha svolto inchieste su corruzione, mafia, terrorismo e servizi segreti e ha coperto i principali eventi mondiali, la caduta del muro di Berlino, il colpo di stato in Russia, le Olimpiadi e i vertici internazionali, tra cui il G8 di Genova. Molte delle inchieste che ha realizzato si sono trasformate in libri o in film, alcuni dei quali hanno avuto ottimo successo di pubblico e di critica, vincendo premi in tutto il mondo. Come regista ha diretto 15 documentari d'inchiesta, di cui è stato anche autore e produttore, tutti distribuiti in Italia e all'estero. Io tutte queste cose le ho raccontate. Ci sono troppe cose oscure che si nascondono dietro questa pandemia da Covid-19. Veramente è stato uno tsunami che ha colto di sorpresa tutti quanti? Veramente nessun governo sapeva nulla, nessuno sapeva sapere dell'arrivo di questa epidemia è giusto che tutti noi sappiamo perché sono morte tutte queste persone e quello che si poteva fare e non è stato fatto non fosse altro per poter evitare una cosa del genere in futuro un libro che credo riuscirà a dare risposta a molti di questi quesiti il primo capitolo l'ho già scritto e ho deciso di condividerlo con tutti quanti voi eh, buonasera Franco Fracassi reporter esperto di geopolitica e comunicazione e ospite autore del libro protocollo contagio come e perché avrebbero potuto proteggerci dalla pandemia e non l'hanno fatto argomento davvero interessante buonasera Franco Buonasera a tutti quanti. Ok, I ospiti della puntata, un po' di componenti del nostro comitato per ospedali pubblici, Carlo Ruggeri, presidente del comitato. Carlo, buonasera. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Beatrice Marinelli, relatrice tecnica dello stesso comitato. Ciao Beatrice. Buonasera. Il dottor Franco Jantosca, presidente del comitato di Iesi. Franco, buonasera anche. A lei. Buonasera. Bene, e, e, allora ecco, io inizierei appunto subito con Franco Fracassi, adesso diremo i cognomi perché già abbiamo due franchi tutti insieme e, Ecco Franco ci parli un attimino di questo libro, poi naturalmente non ci dimenticheremo in coda alla trasmissione non per importanza ma semplicemente perché abbiamo filmato piuttosto lungo un tuo, eh, tratto da un tuo video eh, dove eh, parleremo di un eroe marchigiano, quindi faremo un omaggio al dottor Carlo Urbani e quindi un marchigiano che è morto sacrificandosi per la Sars, quindi i suoi studi sono serviti anche oggi, servono per il coronavirus. Ecco, ti chiederei Franco se ci illustri un attimo il libro, questo progetto che mi sembra di capire che è un progetto a step, insomma ci stai lavorando un po' alla volta, ecco, dici, spiegaci un po' meglio. Allora, il libro è in piedi di realizzazione, nel senso l'inchiesta l'ho già fatta. Quello che non è ancora concluso è la, proprio la scrittura materiale del libro, ci vuole comunque un, un minimo di tempo per farlo, alcuni capitoli sono stati già scritti. Di cosa parla il libro? Il libro eh, sostanzialmente vuole rispondere a una domanda che io mi sono posto in, eh, in questi due mesi e mezzo di lockdown, ovvero ci hanno sempre ripetuto una cosa tipo mantra, è stato uno tsunami, ci ha preso la sprovvista non potevamo fare altrimenti. Allora, dato lo stato della nostra sanità e lo stato della nostra organizzazione, a fine febbraio, non, non dico non si potesse fare altrimenti perché si potevano fare molte cose, molte cose. però diciamo che eh, il governo nazionale, i governi regionali, chi più chi meno, alcuni molto meno, e anche i vari, gli altri stati, gli altri governi hanno fatto più o meno, hanno cercato di mettere una pezza all'arrivo di questo tsunami la domanda che mi sono posto ma è veramente stata una cosa così improvvisa possibile che nessuno ne sapesse nulla in anticipo, non vengono studiate queste cose dalle grandi università dai grandi istituti di ricerca i governi non, preparano, non si preparano a delle eventuali pandemie Cioè, ci prepariamo a un attacco nucleare e non ci, pre non ci prepariamo a un'epidemia un che come ci dicono tutti gli esperti sarà sempre più probabile, sempre più invasiva nelle nostre vite perché ne arriveranno probabilmente molte altre negli anni a venire e allora ho eh, fatto la mia inchiesta ho scoperto attraverso peraltro documenti ufficiali quindi non, non ho fatto nessuna supposizione nessuna dietrologia strana eh, nessuna, nessun collegamento eh, di tipo silogistico insomma e eh, tutte, eh, tutti i documenti ufficiali ho testimonianza in base a questo emerge che negli ultimi eh, cinque anni, diciamo da cinque anni a questa parte, eh, era scattato l'allarme, cioè sta per arrivare un coronavirus eh, molto più potente di quelli che ci sono stati in precedenza, per esempio la SARS e la MERS ehm, mano a mano che eh, ci si è avvicinati alla data di oggi cioè la data di, diciamo, di esplosione di questa, di questa epidemia gli studi sono sei, sempre più precisi, eh, sempre più precisi sia nell'individuare che tipo di malattia sarebbe arrivata. Ovviamente il Covid così com'è non si conosceva, però eh, si poteva quantomeno circoscrivere il, il tipo di, di coronavirus che sarebbe arrivato, o quantomeno un coronavirus. Eh, e si, è a, si sono cominciati a fare delle valutazioni concrete su quello che sarebbe potuto accadere nel caso di una pandemia eh, addirittura eh, tutte queste cose fatte da, da um, centri di ricerca importantissimi nel mondo tra i più importanti eh, al mondo molti dei quali finanziati dai governi Quindi dai governi e dalle organizzazioni internazionali quindi presumibilmente tutti quanti questi soggetti venivano informati di questa cosa l'ultimo di questi studi clamoroso, clamoroso è stato ehm, messo su dall'amministrazione Trump ufficialmente dall'amministrazione Trump ha finanziato uno studio, uno, una simulazione di studio, perché lo studio già ce l'avevano quindi già sapevano che arrivava il coronavirus allora cosa hanno pensato facciamo una simulazione facciamo una simulazione di un coronavirus che effettivamente arriva a livello pandemico e vediamo che cosa succede così prendiamo le nostre contromisure, questa simulazione è durata nove mesi, da gennaio ad agosto dell'anno scorso ha coinvolto tutti i ministeri degli Stati Uniti, compreso il Pentagono compreso il ministero degli esteri ehm, il, tutti i servizi segreti ha coinvolto le principali società finanziarie che ci sono, ha coinvolto 15 stati, cioè i governi di 15 stati degli Stati Uniti e oltre ovviamente al CdC di Atlanta, che è il più importante istituto di ricerca sui virus che esiste al mondo, e hanno simulato che cosa sarebbe accaduto con l'arrivo di un coronavirus non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, dopodiché allora, hanno scritto un rapporto è un rapporto che affrontava la questione sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, da tutti i punti di vista, anche di geostrategico e così via. Si parla ovviamente anche dell'Italia, c'è cioè una parte di questo rapporto che eh, riguarda ehm, l'Italia. Mi scusi, quindi questo rapporto è stato condiviso e conosciuto in tutto il mondo? O è un, un rapporto è che stato, è rimasto poi. No, è stato consegnato a Trump. Ok. okay. Ecco, eh, allora questo, eh, in questo rapporto, per esempio, dell'Italia c'è scritto che l'Italia era totalmente impreparata che la politica non sarebbe stata in grado di fronteggiare perché le regioni avrebbero prevalso sullo Stato cioè, ha raccontato, se non legge il rapporto è molto lungo il rapporto sembra di leggere la cronaca che abbiamo letto sui giornali in questi yes. due mesi cioè, era di una precisione unica, non so se avete mai visto un film di tanti anni fa che era il giornale del giorno dopo c'era yes. un tizio che aveva in mano, prendeva in mano il giornale il giorno dopo e quindi poi vinceva le corse, scommetteva, c'era un sacco di cose, questo aveva il giornale il giorno dopo. Ecco, questo rapporto sembra il giornale il giorno dopo. C'era previsto tutto, non l'arrivo del coronavirus, tutte le conseguenze, paese per paese, quelli efficienti e quelli inefficienti, eccetera, compresi i morfi e tutto il resto. Ehm, allora, questo rapporto è stato consegnato a Trump. Trump l'ha letto, dopodiché ha licenziato tutti i eh, personaggi che avevano organizzato questa simulazione. Non poteva licenziare i ministri e i governatori, ma ha licenziato diciamo, quelli che hanno gestito la simulazione. E ha eh, messo questo rapporto in un cassetto, salvo poi facendolo vedere, eh, farlo vedere a un, a un suo amico, che è il... Eh, il proprietario e fondatore di, una delle più grandi, di uno dei più grandi fondi di investimento che siano al mondo che si chiama Bridgewater e questo suo amico ha ehm, commesso a novembre, quindi stiamo parlando prima ancora che si sapesse qualsiasi cosa dell'arrivo del covid, ha commesso a novembre un miliardo e mezzo di dollari, un miliardo e mezzo c'è cioè una cifra colossale, un miliardo e mezzo di dollari che cosa? Sul crollo delle borse di tutto il mondo nel mese di marzo. Allora, una persona normale non mi viene in mente di, di, investi, di scommettere, non si tratta di investimenti, scommettere, un miliardo e mezzo di dollari nel crollo delle borse di tutto il mondo cinque mesi dopo, così, senza nessun motivo. Hm? Le borse effettivamente sono crollate ulteriormente a marzo. Perché l'ha fatto? Perché nel rapporto c'era scritto che a marzo sarebbero crollate le borse lui ha semplicemente letto il rapporto è stata l'unica persona al mondo che ha fatto tesoro di quel rapporto e lo sapete quanto ha incassato? 100 miliardi quella scommessa gli è valso un incasso di 100 miliardi allora non è ovviamente non è colpa sua che è arrivato il covid è colpa di tutti quanti gli altri che l'hanno ignorato e questo è solo per citare una delle tante cose cioè, è stato una sorta di ehm, eh, per fare una metafora è come se ci avessero, eh, se, come se qualcuno ci avesse avvisato, avvisato dell'arrivo di uno tsunami. Mm? Noi siamo. Eh, viviamo in una città di mare, ci dicono: arriva uno tsunami, distruggerà tutto. E noi, invece di organizzarci, quindi costruire delle barriere, fare qualsiasi cosa, non so, quello che serve per proteggerci dal tsunami, o al limite scapparcene, cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi sulla spiaggia, con le nostre belle sedie sdraio, a fissare il mare, finché lo tsunami non ci ha preso in pieno. Questo è più o meno quello che è successo. E mano a mano che ci siamo avvicinati alla data, tutti i paesi hanno continuato, i paesi, le organizzazioni internazionali, le regioni, le regioni, le regioni erano avvisate dal tempo, e gli era stato dato un elenco preciso come si dovevano attrezzare per far fronte al Covid. Nessuna regione lo ha fatto. Potrei ah, continuare. Cioè, la, è la è cosa... stato una, una sequela di diciamo, l'umanità o quantomeno chi ha il potere su questo, questo pianeta si è trasformato in uno struzzo che... la cosa pazzesca l'ho sentito proprio ieri sera quindi notizia freschissima che ehm, in Italia girava praticamente eh, il famoso piano pandemia no? non so se, se l'ha visto anche lei in televisione questa notizia o se l'ha saputa che era un copia e incolla vecchissimo cioè praticamente se uno va a vedere no, nelle fonti ufficiali qual era il piano pandemia dell'italia era una roba vecchissima dove eh, eh, ripeto le fonti sono tantissime, non solo la sua, anche altri giornalisti eh, no, hanno raccontato che in realtà si conosceva benissimo e comunque si poteva intervenire e, e, a, a gennaio, diciamo, non, non certo arrivare con l'ultimo treno, no? adesso siamo ancora ai tamponi, siamo allora, ancora no, alle famose TTT, cioè per, il problema. Per dirne una, l'Italia è stata avvisata come tutti i paesi del mondo ufficialmente il 4 gennaio, la Germania, unico paese al mondo l'unico paese al mondo che si è attrezzato è stata la Germania la Germania che ha fatto al 4 gennaio si è organizzata per dire ci dobbiamo proteggere dal coronavirus ma ci sono viste tutti i risultati che ha avuto la Germania diversi da qualsiasi altro paese del mondo diversi da qualsiasi altro paese del mondo giusto la Corea del Sud ma la Corea del Sud si è organizzata per conto proprio al, al di là del, degli avvisi e non avvisi la Cina, la Cina ha ignorato ah, sapendo esattamente quello che stava per accadere anzi quello che stava già succedendo e io ho trovato che in Cina è stata messa su una commissione ufficiale per studiare il Covid a inizio dicembre. cioè La Cina ufficialmente ha saputo del Covid il 30 dicembre perché hanno eh, messo in mezzo un, un povero medico e insomma gli hanno fatto passare veramente tutti i colori, gli hanno fatto passare a questo medico perché aveva avvisato... A... E che, Cina, che tra l'altro ecco, che... lei, no, la lei ne parla nel suo libro non ne parliamo oggi però se uno va a vedere poi noi, noi metteremo comunque il filmato ecco mi faccia dire un attimo questa cosa perché lei, lei allora. ha ecco, sì, ci, ci dica appunto questa cosa qui sì. legato anche a questa eh, prima allora, puntata il 30 okay. dicembre eh, diciamo viene, da, viene risulta almeno ufficialmente perché non possono eh, negare nemmeno quella che la Cina è venuta a sapere dell'esistenza del coronavirus ma, se i primi di dicembre la, CIA, la Cina aveva già messo su una commissione per lo studio delle persone malate di coronavirus, che già c'erano in Cina, già c'erano a Wuhan, e avevano già messo su, cioè avevano già, erano già a un punto avanzato lo studio, tant'è vero che il medico che l'ha saputo non ha fatto altro che essere: in realtà, quel, questo Li ben Liang è stato avvisato da una sua collega, che era responsabile, pneumologa di quell'ospedale. Che è venuta in possesso del rapporto di questa commissione Quindi non solo la commissione lavorava ma aveva già tirato un rapporto quindi stava già a buon punto e lo si faceva dai primi di dicembre questo è la scena gli Uniti abbiamo già detto allora di che cosa stiamo parlando di quale tsunami improvviso stiamo parlando e l'unico modo per impedire che ne arrivi un altro perché ci potrebbe ritornare il coronavirus, come ci hanno detto tutti gli scienziati, ma potrebbe anche arrivare un altro virus ancora, colpirci come sempre ci dicono gli scienziati, E imparare almeno da queste cose qui, cioè renderci conto che bisogna attrezzarsi. Come uno si attrezza per i terremoti, si attrezza per, eh, per gli attacchi nucleari o qualsiasi altra cosa, si, bisogna attrezzarsi anche per i virus, molto semplicemente e ci sono tante responsabilità tantissime responsabilità gente che ha le mani sporche di sangue anche se indirettamente magari fa finta di niente però lo è Assolutamente sì, soprattutto le dirigenze, perché si parla del, dell'RSA, no? lì è Comodo, sono privati, è cioè facile no, scaricare, ma non parliamo anche del, dell'aspetto ospedaliero. Cioè, e, ci sono state no, praticamente e, e, le denunce e su denunce, morti di medici, di infermieri, di personale sanitario, e, e, cioè, li hanno fatti lavorare senza mascherine, ma sono cose che ormai noi l'abbiamo sentito tantissime volte per cui cioè, speriamo davvero che questa situazione almeno serva a qualcosa come minimo bisognerebbe davvero, io lo dico chiaramente bisognerebbe licenziare proprio tutte le persone che hanno responsabilità in questo mondo perché non è possibile, cioè, si parla ripeto delle RSA, ma si fa fatica a parlare dei pronti soccorso no? quello che è successo in tutti i pronti soccorsi italiani non avere delle mascherine nei pronti soccorsi è una roba pazzesca, incredibile cioè, questa è una cosa... Inumana. va bene io adesso farei uno sguardo adesso, mh, con i nostri ospiti vediamo se eh, qualcuno magari adesso farei parlare un attimino il presidente per fare dei, dei saluti eh, Carlo magari ecco di, di, di, Saludì, diamo, diamo anche qualcosa di locale diciamo ecco questa locale relazione di Franco Fracassi sono, sono un po' scioccato, mi dovrei riprendere un pochettino possiamo dire cosa abbiamo vissuto noi nelle Marche, in due parole in pratica, nelle Marche noi il 4 di febbraio eravamo sotto la sede della regione Marche con più, più di 400 persone a protestare contro per questo scellerato piano sanitario che, che vogliono imporci nelle Marche e non sapevamo che, non sapevamo, eravamo 400 non sapevamo che il 31 gennaio la forse ignoranza nostra, il 31 gennaio il governo italiano aveva già fatto il decreto, un, le, un decreto legge no? che eh, aveva proclamato lo stato di, di emergenza no? per sei mesi no? a seguito di, questa, di, questa, di questo coronavirus e, e in pratica la nazione italiana era completamente all'oscuro insomma nessuno ha avvisato, non credo neanche le altre regioni eh, cioè i governatori regionali erano già stati avvisati no, franco da una te lo dico non so se lo sai da una, da una circolare del governo eh, del 22 di, di, gen, di gennaio che diceva che in cina no, cominciava un po' questa situazione insomma no? e il, 30 di, il 31 di gennaio il governo ha fatto questo decreto questo decreto per proclamare lo stato di emergenza, no? ignorato da tutti naturalmente. No? Quindi noi il 4 di febbraio eravamo lì, 400, tutti attaccati no? a, a, a fare una dimostrazione ignari di questa situazione. E il racconto di Franco chiaramente è, è, è scioccante perché noi non siamo altro che cittadini che non facciamo altro che subire le incapacità dei nostri governanti a cominciare da quelli locali e per poi proseguire con quelli nazionali insomma no? Cioè queste cose una, una, una, un politico che sia locale che sia nazionale dovrebbe immediatamente intuirle qua specialmente quando si, si tratta di, di salute insomma dovrebbe già muovere un certo sistema insomma no? Invece il silenzio qui nelle Marche in pratica la situazione si è mossa quando è esploso, è esploso nella provincia di Pesaro, a, a seguito di, una, di un torneo di, di basket, no? dove si sono infettati tutti. Eh, sono venuti giù gente da Milano, gente da, da Varese, gente da, nelle zone più colpite d'Italia. Sono venuti giù a, a, a assistere a questo torneo e chiaramente si è propagata l'infezione. infatti la provincia di Pesaro è stata la più infetta. Ma quello è stato il momento in cui, le, in, in cui le, la regione Marche si è accorta che c'era questo problema. Ma qui io si parla di, del 25 di marzo circa, no? quindi noi siamo, abbiamo subito questa situazione un mese dopo che era stato dato il primo allarme, eh, molto leggero, molto delicato, no? proprio da manifreghirsi, e quando e dopo che come diceva Franco mesi che a livello mondiale stava girando questa, questa situazione insomma, no, quindi siamo dei poveri cittadini che inermi aspettiamo le incapacità dei nostri governanti succede in questo caso come succede in tutto ciò che sta riguardando la salute e che stiamo subendo nella regione Marche io mi voglio fermare qui per non, non prendere altro tempo mi sembra che e sia molto interessante, appena uscirà il libro di Franco, sicuramente sarò uno dei primi che lo leggerà. <ride> Grazie, però vorrei aggiungere, l'informativa che il 22 gennaio non era molto vaga, era molto precisa, e chiedeva esplicitamente alle regioni di rifornirsi, c'era proprio una lista di cose di cui le regioni devono rifornirsi, tra cui le mascherine e tutti i di, diciamo, le. Protezione, eh, questo è che, il problema odierno, diciamo, cioè... cosa ignorata totalmente compresa eh. dalla Regione Marche, cioè tutte le Regioni hanno ignorato questo. Per poi dire improvvisamente a eh, marzo: Ma noi non abbiamo le mascherine che dobbiamo fare. Questo è più o meno, cioè, loro hanno avuto il tempo per poterlo fare. Eccoli, vedi Quindi, il è problema: italiana, che potevano organizzare, non l'hanno fatto per scelta. Questo, ovviamente, eh, mica per eh, fracassi. Ricotta. Il problema: sa, sa qual è? Che lei, questo libro, continuerà a scriverlo. Perché adesso ci dicono, no? ci hanno parlato di questa famosa applicazione, distanziamento eccetera e poi non abbiamo, ripeto, i tamponi, non si fanno i test, non ci si sta neanche organizzando abbiamo già aperto e, e speriamo soltanto che il sole ci dia una piccola tregua se così può essere o che ci vada così, di fortuna, no? che delle volte sembra che questi virus scemano e io tirerei un attimo dentro proprio il nostro Ian Tosca che è un dottore cioè, secondo lui appunto come si può affrontare questa situazione no? in piena apertura senza avere i test? Cioè, che senso ha? Siamo a rischio completamente, secondo lei? Beh, secondo me buonasera sono anch'io. Colpito dalla, dal mio omonimo nel nome nel, nella diffusione del coronavirus. Eh, io posso dire che questo era un virus che già si conosceva perché di fatto si chiama SARS-CoV-2 e i grandi scienziati mondiali eh, avrebbero dovuto già pensare che eh, questo poteva evolvere. Poi va bene, hanno, hanno voluto fare un esperimento, hanno chiuso eh, e via. Però Già nella nostra, mh, nella nostra Italia nel mese di settembre e ottobre eh, c'erano molte eh, mh, polmoniti eh, diagnosticate eh, e i medici di base avevano eh, detto ma mh, lo sapete che eh, quest'anno ci sono molte polmoniti Nessuno, nessuno se ne è fregato, hanno solo pensato i grandi virologi, immunologi, i grandi studiosi, dell'Istituto Superiore della Sanità a fare solo discussioni, io sono più bravo di te, non l'ho scoperto io, no sei stato te e era forse più semplice dire non abbiamo capito niente. Stiamo osservando, forse era anche più giusto dire una cosa di questo genere. Io ho avuto un amico che eh, nel mese di, di dicembre ha avuto una polmonite. È, è stato intubato, è stato ricoverato, ovviamente, in rianimazione e intubato. Io col senno del poi. Mh, io sono in pensione, sono un chirurgo, quindi non, non ho, eh, sono andato in, in ospedale e dal radiologo ho detto per favore vogliamo prendere eh, l'attacco fatto da, a questo signore? Lui gentilmente è andato, ha detto guarda questa è una polmonite bilaterale però sparato, cioè ci sono dei microtrombi, già allora e ha detto, ma allora nessuno ne ha parlato, sono stati tutti zitti? Tutti zitti. Tutti... Si navigava nel, nel buio, più, ci dicevano solo di mettere la mascherina, va bene, di lavarci le mani e di stare a distanza. Basta, non dicevano altro. Beh, non dimentichiamoci o quella della poi, mascherina, eh, che, che era... E, cioè, io sono stato uno di quelli che mi hanno attaccato tantissimo perché ho messo i link e stiamo parlando di febbraio ho messo i link per andare a acquistarsi la mascherina che ancora si trovava e mi hanno dato del dannato la mascherina non serve a niente non dimentichiamoci di questo particolare gravissimo, gravissimo. anch'io io ho fatto il chirurgo per 40 anni ma io all'inizio pensavo forse è un'influenza un po' più aggressiva sempre dovuta al al coronavirus eh, però dopo piano piano mi sono dovuto io informare leggere e fare e poi mi sono eh, convinto che nessuno sapeva niente sono stati veramente secondo me eh, mh, è, una, è stata fatta un'azione delinquenziale nei confronti dei, eh, della gente, di noi a tenerci allo scuro. era più bello dire guardate siamo incapaci in questo momento Di dare delle soluzioni Poi eh, la cosa ha preso, ha preso campo eh, Hanno fatto di tutto e di più eh, Non si trovavano le mascherine In ospedale eh, non, eh, non sapevano come, come fare Gli operatori sanitari a, a mani nude eh, Ragazzi questi sono atti gravi atti gravi verso la popolazione io, io non lo so ma si rendono conto si sono resi conto a speculare poi sulle mascherine io volevo ritornare anche a, a lavorare in ospedale mi hanno detto che ero vecchio che non potevo ritornare perché sono in pensione a 71 anni ho detto no non è possibile lei non può venire in ospedale però Dopo hanno pensato di prendere i nuovi laureati, gli specializzandi, mandarli a macello non solamente loro, ma anche i pazienti, se questo è un modo di gestire la sanità. Eh, io poi avrei tante altre cose da dire. Non voglio togliere il, il tempo prezioso agli altri e eh, soprattutto a lei, Franco. Eh, che forse ci può dire di più. Io sono veramente mh, frastornato. Stiamo combattendo anche con... Gli hanno, fatto degli hanno speso dei soldi, se lei pensa che a Civitanova Marche hanno fatto un, un Covid eh, per 84 posti letto, che è costato con i soldi dei Cavalieri di Malta 9 milioni avrebbero potuto usare un ospedale che hanno chiuso, per esempio quello di, Amendola, mh, eh, quello di Amandola, quelli di, di Pergola, eh, e, e assumere gente e, e farli funzionare. Adesso questo ospedale di Civitanova Marche rimarrà una cattedrale nel deserto non si sa. Oggi ho sentito per televisione che addirittura si può smontare e rimontarla in un'altra parte. Questo è, fanta, è fantascienza, fantamedicina. Fanta io io non, lo, non lo so più. Grazie. Bene. Allora, dirò fracassi... Ok, fracassi e poi Marinelli. Sì, no, volevo, volevo solo aggiungere che appunto il le informazioni che c'erano avrebbero permesso non solo di, eh, di poterci organizzare ma anche di individuare il, il coronavirus fin da ottobre perché esatto. fin da ottobre considerate una cosa la, a Wuhan in primi casi non si fatti di salire a, a ottobre e da Wuhan a Roma per esempio c'è un volo diretto che ha trasportato che trasporta circa eh, 5.000 persone al mese quindi immaginate quante persone sono arrivate già a Wuhan solamente a ottobre oppure a novembre e così via quindi eh, in Italia il virus è arrivato molto presto come è arrivato ovunque a un certo punto era quasi inutile cioè, quando hanno stati chiusi i voli della Cina ma la frittata oramai era fatta quindi non serviva più in tutto il mondo e credo che eh, in, uh, in questo ci sia una, uh, diciamo una sottovalutazione sia della nostra politica, ma io ci metto anche l'informazione. Assolutamente eh, sì, l'informazione è, è stata anche è, peggio della politica, uh, se, se guardiamo. È cioè... concentrata su, su poche cose, secondo me, del tutto secondarie, mentre eh, non trascura completamente la scienza. E ci aggiungo anche un minimo di malizia in questa cosa eh, perché la scienza viene trascurata. Perché uno dei motivi per cui il virus, anzi, il motivo per cui il virus è arrivato, cioè punto, è apparso questo coronavirus, è perché noi, come genere umano, abbiamo un, un modo di vivere, di consumare, di, di gestire la nostra vita che porta poi di conseguenza alcune aziende. Eh, alcune multinazionali a devastare letteralmente devastare gli acciai e foreste da cui arrivano i virus in questo caso è arrivato da, da una foresta e ehm, c'è un'organizzazione un eh, internazionale anzi che un, un, un cartello di organizzazioni internazionali di associazioni, organizzazioni non governative e così via eh, ambientaliste che ogni anno eh, stilano un rapporto delle 500 aziende che contribuiscono direttamente o indirettamente alla deforestazione nel mondo eh, questo elenco proprio, dalla, da quella più colpevole a andare giù insomma, c'è di tutto ovviamente e ci sono anche cinque aziende, aziende italiane ci sono cinque aziende italiane che fanno parte di questa cosa allora, io eh, se fossi il governo non lo sono purtroppo, ma insomma se fossi il governo direi, benissimo, adesso arrivano i fondi pubblici a fondo perduto, i prestiti eccetera, eccetera, chi sta in questa lista qui non riceverà un soldo è così in tante altre cose, perché bisogna, bisogna dare un segnale in qualche modo perché noi stiamo distruggendo degli ecosistemi che fanno sì che i virus arrivino a noi e non solo li facciamo arrivare, ma poi quando arrivano non ci proteggiamo da essi. Questo è il meccanismo perverso che abbiamo creato. Allora, se questo meccanismo perverso è una cosa del tutto eh, così inconsapevole cosa possibilissima cioè, è dovuta all'ignoranza, all'incapacità eccetera eccetera è una questione oh, ma se invece non è inconsapevole se c'è del dolo o quantomeno non del dolo per volerlo eh, far se... apposta ma sapendo quello che si va a fare dicendo vabbè, tanto se succede questa cosa noi ci guadagniamo eh, perché è io il sono sicuro che alla eh, fine quanta questa barahonda ci sarà qualcuno che starà avanti a noi chi eh, visto che le informazioni arrivano perché le informazioni sono circolate quindi c'è qualcuno che non le ha utilizzate Abbiamo, vi ho citato prima l'esempio di, un, di uno dei più grandi fondi di investimento del mondo che queste informazioni le ha utilizzate e le ha capitalizzate esatto. immagino come questo fondo di investimento moltissimi altri soggetti privati o pubblici, non lo so, insomma, in giro per il mondo, abbiano fatto tesoro di queste informazioni. Allora, immaginate come se in questo momento stessimo in mezzo a una tempesta, una tempesta di sabbia in cui nessuno vede nulla. Stavamo facendo una corsa in cui c'era quello che stava 10 metri avanti, quelli 10 metri dietro e così via. Però più o meno tutti quanti, ciascuno poteva tentare di raggiungere l'altro. Comunque stavamo più o meno in gruppo. A un certo punto, può essere tra sei mesi, un anno, due anni, tre anni, non so esattamente quando, questa tempesta cesserà. Hm? Si, si, la sabbia sparirà riprenderemo ad avere visibilità e la nostra corsa che stiamo facendo scopriremo che c'è qualcuno che sta non 10 metri avanti ma sta un chilometro avanti, improvvisamente questo come c'è finito laggiù, sono semplicemente quelli che hanno capitalizzato le informazioni e questi soggetti nessuno mi toglie la testa, poi eh, non voglio accusarli preventivamente, ma insomma, se loro stanno un chilometro avanti, oltre a far tesoro di queste informazioni, che comunque non circolavano pubblicamente, ma erano comunque all'interno di una cerchia ristretta, molto ampia per carità, ma rispetto ai 7 miliardi e mezzo di abitanti, ristretta, eh, questi soggetti possono in qualche modo non solo aver beneficiato di quelle informazioni, ma anche, diciamo, dato una spintarella Fatto sì che non si ponessero certe barriere, perché alla fine sapevano che, ci avre... che sarebbero andati a guadagnarci da tutto quanto ciò. Ecco, nel libro si racconta tutto quanto questo. Eh, scusate, se ritorno al libro, ma è una cosa personalmente a cui ci tengo, visto che lo sto scrivendo. Nel libro si raccontano tutte quante queste cose. Fino ai giorni nostri, insomma, cioè, si arriva, è, una, è una storia. E io so, ho cercato di di creare il più possibile una sorta di romanzo del coronavirus che è una storia attraverso personaggi, eccetera, eccetera che arriva fino ai giorni nostri io come esempio di quello che non sarebbe dovuto accadere ma che è accaduto diciamo, nel mondo negli ultimi due mesi ho preso la Val Seriana, che mi è parso l'esempio il, il, diciamo, più clamoroso al mondo di quello che non sarebbe dovuto accadere ma che è invece accaduto e, e racconta appunto si, si parte dal 2002 e si arriva fino ad oggi e dal 2002 si parte da come è stato prima citato da, eh, da un medico italiano che è il, eh, il, uno dei, degli eroi di questa storia Carlo Urbani è uno degli eroi di questa storia perché grazie a lui non solo la TARP è stata contenuta ma la maggior parte se non tutti i protocolli che ci hanno permesso di fronteggiare i covid sono quelli che aveva pensato Urbani, quindi di, 18 anni fa Urbani aveva eh, stilato una serie di protocolli per l'individuazione, per la, la lotta anche o per il contenimento all'interno degli ospedali, all'interno degli uffici e degli luoghi pubblici, il, la diffusione della SARS. Gli stessi protocolli sono quelli usati tuttora oggi in tutto il mondo quindi il sacrificio di questo medico che è una, ha una storia straordinaria, una storia straordinaria. Secondo me andrebbe e poi ci andiamo a vedere un segnito eh? cioè. della più alta una deficienza della Repubblica Italiana anche posto ma, ma andrebbe fatto e... diciamo il grande sforzo che ha fatto quel medico è, eh, il... va premiato in qualche modo va raccontato Ecco, io prima, ho capito lo dedico in buona parte a lui perché è una storia che va raccontata anche se non, è, non riguarda l'inchiesta ovviamente riguarda una cosa più, più indietro nel tempo insomma, non, però è, ho, ho pensato fosse giusto rendergli omaggio in qualche modo Ecco, io, fra... io, io mi sono sentito come dicono eh, i paesi africani il terzo mondo io li ho frequentati come volontariato sono, sono stato in Pakistan in Iraq con la guerra in Etiopia io sono tornato in Etiopia in questo periodo, nel senso in Italia stavo ma sono, mi sembrava di stare in Etiopia con tutto il rispetto dell'Etiopia. Anzi io dovevo partire il 12 febbraio, ho fatto 13 vaccinazioni quindi forse mi sono creato una schermatura, poi vengo anche da una città come Napoli dove dice che siamo colerosi. E abbiamo degli anticorpi forse maggiori degli altri, fino adesso non mi ha preso, però veramente mi sono sentito inerme, gente che, non, che stava lì per fare un certo lavoro e che non sapeva che cosa dire, ognuno si attaccava. Una confusione enorme, anche in Italia, vai in una regione in un modo, vai in un'altra in un modo, uno dice io non lo faccio, Beh, è un casino, per me è un casino, perché così non si può andare avanti, bisogna avere in queste circostanze, perché questo è un periodo di guerra dove il nemico però non lo vedi, quindi è ancora più subdolo, quindi bisogna essere uniti, no? ognuno dice una cosa, ognuno dice un'altra, non si sa, non so sa più che cosa fare. Grazie, scusate. Ok, Beatrice. Ma allora, io volevo, quello che mi ha colpito di più della, della storia di, di Carlo Urbani, che noi conosciamo essendo martigiani quindi già ne avevamo sentito parlare anche se purtroppo su scala nazionale è una figura che non è stata io credo adeguatamente valorizzata e ricordata è quello che mi colpisce alla luce dell'esperienza covid-19 di più dell'esperienza di carlo urbani è che lui abbia chiesto non consentito ma chiesto prima di morire sapendo che eh, aveva i giorni, le ore contate, eh, ai suoi collaboratori medici di prelevare i suoi tessuti perché fossero analizzati e quindi aiutassero i medici nell'orientarsi e nel capire quale poi potesse essere la cura o comunque il percorso per arrivare alla cura di fronte a una malattia che loro non conoscevano. Questo perché mi colpisce oggi, perché confligge enormemente con quanto abbiamo fatto ora. È di pochi giorni fa l'ultima circolare ministeriale del Ministero della Salute, mi pare datata 11 maggio, 10-11 maggio, adesso non ricordo, ma sul portale sul gruppo Facebook del nostro comitato, come sempre i nostri associati l'hanno condivisa, l'hanno pubblicata. Questa ultima circolare, quindi di pochi giorni fa, ribadisce ancora una volta, quindi non a febbraio-marzo, quando non si sapeva nulla eh, del virus, ma oggi, che è fatto divieto comunque fortemente sconsigliata l'autopsia. Quasi contemporaneamente abbiamo saputo nei giorni scorsi dagli scienziati che hanno scoperto varie forme di questo virus, che si manifesta quindi attraverso varie tipologie ecco questo mi fa riflettere perché se eh, quasi 20 anni fa se 17 anni fa un medico come Carlo Urbani aveva capito che c'era la necessità davanti a una malattia nuova davanti a un virus nuovo di fermarsi no? andare a vedere, andare a studiare non azzardare delle mh, terapie o delle ipotesi eh, non comprovate che ci fosse la necessità di andare in contatto con i tessuti da parte dei medici con le dovute precauzioni per studiare e per capire perché oggi si è insistito a cremare questi eh, i corpi dei defunti anziché farli studiare noi sappiamo che la comunità medica è arrivata alle conclusioni a cui eh, si è arrivati oggi perché qualche medico ha trasgredito alle regole un paio di mesi fa a marzo e ha fatto le autopsie quando l'istituto superiore della sanità e il ministero davano indicazioni differenti completamente differenti questo ormai è noto eh, quindi questo mi fa capire che si è imparato poco dalla lezione di carlo urbani dalla lezione del passato c'è poi da dire che questa epidemia eh, sembra proprio che ci abbia colpito eh, laddove noi eravamo più sofferenti più carenti noi con il comitato regionale da due anni ormai andiamo in giro per tutta la regione a spiegare Scusa, Parice, Prego, senti, per fare le autopsie eh, le autopsie vengono fatte solo per morti violente o perché il giudice o chi per lui chiede di fare l'autopsia Qui avrebbero potuto, per una questione di un bene generale della, della popolazione e della sanità, chiedere le autostosie, perché era anche per una questione di studio, di capire il perché era successo tutto questo. Eh, Esattamente mh. dottore, proprio questo proprio questo. cioè addirittura questi medici che per primi hanno voluto fare l'autopsia come dice giustamente lei senza che ce ne fossero i requisiti formali sono stati, eh, se posso usare questo termine, anche un po' mobbizzati perché non avevano le giuste autorizzazioni Esatto, per fare. Anche, perché, hanno... anche perché dopo hanno messo in mezzo per esempio nella terapia l'eparina, perché a livello polmonare c'erano dei microtrombi, non erano polmoniti, erano dei microtrombi e, e quindi si è pensato che con l'eparina insieme ad altri farmaci che già si erano usati nella SARS, e poi per altri farmaci ancora come i tacilizumab che si usa, nelle malattie nella patologia reumatica eh, poteva essere utile. Quindi si è, andato, si è andate così, a, a, a, come se, così a, a, alla carluna, ecco, eh, come senza sapere senza studiare. Invece se avessero fatto le autopsie, se, se noi avessimo studiato per bene, il, con l'esame istologico avremmo forse potuto dare un qualcosa in più per poter affrontare eh, questo virus. Ecco, io mi sono fermata a considerazioni di buonsenso perché non sono un medico. Mi fa piacere che il dottor Iantosa, invece è un medico eh, di lunga carriera, abbia... Ho uh, aggiornato le mie informazioni e le mie considerazioni di, di, di puro buonsenso con delle nozioni tecniche che io chiaramente non ho. Questa è la prima cosa che a me ehm, ecco, è saltata agli occhi leggendo la biografia di Carlo Urbani e confrontando con la situazione attuale. Poi l'altra questione, ritornando al fatto che noi eravamo completamente impreparati, sembra proprio che questo virus abbia saputo colpire laddove noi avevamo i punti più deboli. Ehm, tutti parliamo da mesi delle terapie intensive. Nessuno parla dei reparti di malattie infettive, che invece sono stati el, la cosa più sradicata nell'ambito del depauperamento pluridecennale della nostra sanità pubblica. I reparti maggiormente colpiti sono stati proprio le malattie infettive. Basti pensare alla regione Marche, che dopo la Lombardia purtroppo è, è, quella, è mh, quella che è stata più colpita delle regioni per numero di ricoveri, e con anche alti numeri di, di decessi, purtroppo, Se siamo stati una, regioni, una delle regioni più colpite, ehm, non paragonabile con la Lombardia, ma poco dietro, purtroppo, noi nelle Marche ad inizio epidemia avevamo una cinquantina di posti letto di malattie infettive. Perché parlo di malattie infettive e non strettamente di terapie intensive come si è fatto finora? Perché? I posti letto di, di malattie infettive hanno dei requisiti molto particolari dal punto di vista dell'impedimento dell della diffusione dell'infezione all'interno delle stesse strutture ospedaliere. Eh, queste camere a pressione negativa, eh, circoscritte per spazi così limitati e con pochi posti letto, hanno creato non pochi problemi nel momento in cui si è stati costretti ad aumentare i posti letto per far fronte al boom di casi di contagio e quindi di ricovero. Nelle Marche i posti letto dedicati ai malati covid, quindi terapie intensive, subintensive, ma infettive, sono addirittura quadruplicati nel punto di massimo picco. Ehm, ecco, quindi appunto sembra che questo virus abbia saputo colpire proprio laddove eravamo più vulnerabili eravamo vulnerabili come diciamo sempre noi perché arriviamo a valle di un processo di smembramento della sanità pubblica, di tagli, di chiusure ospedaliere, il presidente Carlo Ruggeri giustamente lo ricorda sempre, nelle macchie negli ultimi cinque anni sono stati chiusi 13 ospedali Aggiungo io, a conti fatti, l'abbiamo fatte con il Comitato, queste valutazioni proprio numeriche, specifiche, vuol dire che sono stati eh, eliminati in cinque anni quasi 700 posti letto. Se arriviamo ad un confronto situazione 2010 e situazione attuale anti-Covid, noi nelle Marche avevamo 1.300 posti letto in meno. Quindi in dieci anni su una popolazione di un milione e mezzo di abitanti è una cifra enorme percentualmente parlando. Eh, perciò è chiaro, siamo stati colpiti duramente perché eravamo deboli, eravamo eh, non sufficientemente preparati a livello di strutture, ma anche a livello di organico chiaramente, perché nel taglio delle strutture intendiamo sempre anche il taglio di organico, quindi eravamo fortemente sotto organico sia per quello che riguarda i medici, sia per quello che riguarda il personale paramedico, infermieristico, eh, ospedaliero. Mm, e, e quindi ecco che abbiamo avuto la situazione che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. Un'ultima considerazione riguardo al, alla questione delle tempistiche con cui sono arrivati gli allarmi. Volevo ricordare che il primo incontro del di quello che poi sarebbe diventato il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero, e allora era semplicemente un pool di tecnici, di scienziati convocati appositamente dal Ministero, eh, si è incontrato il 9 gennaio, da cui poi eh, la eh, decisione de di, fare questa, di diramare questa circolare alle regioni il 22 gennaio e decretare lo stato di crisi in data 31 gennaio. Un'ulteriore riunione del Comitato Tecnico Scientifico si è avuta il 5 febbraio e io volevo ricordare che nel Comitato Tecnico Scientifico c'è anche il Presidente dell'Istituto della Sanità. Istituto della Sanità che è a servizio non solo del Ministero, ma anche delle Regioni, perché avendo le Regioni deloca sulla Sanità, le Regioni hanno un filo diretto con l'Istituto Superiore della Sanità quindi quando noi con il comitato il 4 febbraio eravamo sotto la regione in circa 300-400 persone, non ci siamo contati, ma c'è stata una partecipazione eh, da parte di tutte le zone della nostra regione, a chiedere di fermare il piano sanitario triennale che stavano varando e che era un piano sanitario di ulteriori tagli, noi eravamo lì il 4 febbraio. Già la Regione aveva tutti gli elementi per poter quantomeno fermarsi nel proseguire questo piano scellerato eh, di depauperamento, di tagli, di accentramento di risorse e strutture, quantomeno fermarsi alla luce degli allarmi che erano arrivati per questa emergenza imminente. Allora, se, e, se allora, posso, sì. e io sono, sono perfettamente d'accordo, ha fatto un discorso giustissimo Beatrice. Eh, il problema è, è allora, strutturalmente: il problema è quello che ha illustrato Beatrice. E si poteva, era una delle tante cose che potevano essere fatte, quantomeno negli ultimi due mesi, si poteva mettere eh, cercare di salvarsi eh, all'ultimo momento, quantomeno trovare delle soluzioni improvvisate che però erano preventive rispetto a quello che poi è accaduto e io non so se ho ancora un paio di minuti per poter Sì sì Franco scusami approfitto anche di, di una cosa una cosa velocissima sì. nella scritta in sovraimpressione per un problema tecnico c'è la tua email per, eh, per avere informazioni o ordinare il tuo libro eh, francofracassi1 chiocciola gmail.com. Eh, mi scuso, c'è un problema tecnico. Naturalmente, un'email inizia in minuscolo. Non so perché, ho provato quattro volte, ma eh, si vede che ma riconosce Franco. Che si trova si trovano anche su internet. Assolutamente si. Sì. Tutti i dati. Sì, e, Io e me poi, lo prenoto. Eh, ecco, eh, e poi, allora, e poi scusa, scusami ancora, Franco, un attimo. E poi volevo anche approfittare, eh, mh, sì, siccome Franco Fracassi fa mh, più o meno un servizio a settimana, dei bellissimi servizi, tra l'altro pienamente in tema, e, e vorrei ricordare anche il tuo canale Sarò Franco, giusto? Ti trovano così su YouTube. Giusto? Sarò Franco Fracassi, perché ah. Sarò Franco ce n'è anche un altro. Ah ok, Sarò Franco Fracassi, <ride> Ok, quindi l'email eh, vi aiuta, eh, Sarò Franco Fracassi, io comunque ti ho trovato anche con Franco Fracassi, comunque... Eh, per cui andate a vedervi davvero perché ehm, ci sono dei, dei, dei fior di giornalisti, scrittori, reporter eh, su internet cioè l'informazione se uno se la vuole cercare ragazzi la trova, basta soltanto internet poi oggi è comodissimo, cioè si, può, si, può, si può vedere anche in televisione, io per esempio me lo guardo in televisione senza grandi problemi a te scusami Franco No volevo solo lanciare un appello se, mi, se posso avere questo eh, questo, questa possibilità di mh, eh, ne, nei confronti del libro visto che ci possono essere persone che sono interessate a eh, diciamo prenotarlo ehm, io e le altre persone perché è un, in qualche modo un'opera collettiva anche se poi lo scrivo io fisicamente insomma sono anche altre persone che hanno partecipato alla realizzazione insomma noi abbiamo pensato di eh, lanciare una sorta di campagna eh, che eh, diciamo che permette alle persone di, di, di non solo di acquistarlo in anticipo ma di chi lo prenderà prima lo riceverà a casa con la copia firmata e con la dedica proprio non solo la firma ma proprio la dedica a chiunque eh, qualsiasi persona si voglia dedicare il libro e in più c'è anche la possibilità di invece partecipare cioè avere il proprio nome scritto nel libro cioè essere tra le persone che hanno in qualche modo partecipato alla realizzazione di questo libro. In, senza adentrarmi troppo nel, nei meccanismi di questa cosa, se mi scrivete un'email appunto a francofracassi1.gmail.com eh, se mi scrivete un'email e mi dite che volete appunto eh, o eh, semplicemente ricevere a casa la copia con dedica del libro, una volta uscito, oppure addirittura... Eh, Diciamo, partecipare in maniera più completa avendo, avendo anche il nome eh, nel, nel libro alla fine eh, io poi vi spiego tutto il meccanismo su come si fa ad avere eh, come si fa ad entrare diciamo in questo, in questo progetto eh, quindi francofracassi1 eh, Gmail.com oppure andate su eh, sulla pagina di sarò francofracassi dal il canale YouTube, là sopra c'è cioè, un video, io mh, ho voluto fare questo esperimento, un esperimento eh, non lo so quanti l'abbiano fatto, però, insomma, eh, probabilmente molte persone, io non l'avevo mai visto, ovvero leggere in video il primo capitolo del libro, eh, quindi non un audiolibro ma un videolibro. Eh, ho letto questo primo capitolo e alla fine di questo, della lettura di questo capitolo spiego anche tutti quanti i meccanismi, eh, quindi... Eh, avete queste due possibilità. Spero che eh, ci siano alcuni di voi, alcune delle persone in questo momento che stanno eh, osservando e ascoltando, che... che facciano vivi qualche anno non fa di fondi per, per andare avanti qualche anno fa eh, noi hanno incominciato a prendere piega il, gli audio racconti no? e tu praticamente sei quasi l'inventore del, del video racconto perché in effetti cioè, i tuoi libri sono dei veri e propri reporter insomma sono dei servizi sei particolare ecco, non è che sei il classico scrittore che finisce lì no? cioè, tu sei un regista tu, tu fai dei, dei, dei film eh, eh, attuali e eh, scritti no? per cui da, da, davvero sei una risorsa in, importante Ok io direi di fare eh, un giro adesso chi vuole dire qualcosa mh, poi andiamo verso la conclusione anche perché poi dobbiamo fare vedere appunto questo bellissimo eh, contributo su, su Urbani e, mh, e tra l'altro quando poi i, postiamo questo video metterò anche il, il link del, del tuo video intero perché è bellissimo, cioè, qui, qui c'è il contributo di Carlo Urbani ma siccome è abbastanza lungo di, di, diciamo così ho dovuto tagliare qualche pezzettino e soprattutto non si parla del resto che c'è in in questo bellissimo capitolo video e eh, che poi non ho capito e eh, la domanda te la devo fare ci saranno quindi cioè, quali saranno le altre puntate del libro quindi saranno solo in testo o ci saranno anche appunto dei pezzettini video cioè, come so, pensi non lo sai ancora ok il, eh, il, il libro sarà scritto ci sarà la versione ebook stiamo riflettendo sul fatto di fare la versione eh, eh, video book <ride> non so se l'avevo letto da qualche parte, parte. qualcuno ti diceva e, potresti fare il dvd, DVD cioè sarebbe <ride> in, questo caso, in questo caso però appunto eh, da, non da in questo caso qui il primo video l'abbiamo messo eh, diciamo open source per tutti quanti mentre invece nel caso di video book lo daremo a chi eh, partecipa eh beh, a certo, questo vi eh, di... certo. ho raccontato insomma eh, chi, chi vuole fare, chi finanzia in qualche modo l'inchiesta e così via, potrebbe è una cosa su cui stiamo riflettendo: anche ricevere eh, a casa, in qualche modo, attraverso il computer o attraverso un DVD o qualsiasi altra cosa, eventualmente il libro in video. Io direi eh, ringrazio a tutti quanti. E, e, ci salutiamo così e vi chiedo di spegnere poi la connessione perché l'audio è tutto su un unico canale per cui se no si sentono e, e se nessuno deve aggiungere niente ci salutiamo in questo momento vedo Va che okay. grazie grazie. grazie mille grazie a tutti Va bene, grazie a tutti voi. E allora Franco Fracassi 1, eh, chiocciola eh, questo è l'indirizzo per eh, acquistare il libro per avere informazioni e invece per, ehm, per visitare il canale YouTube eh, di Franco Fracassi do dovete digitare, segnatevelo, sarò Franco Fracassi sul canale YouTube. <ride> e sappiate che lui fa dei bellissimi video perché tra l'altro è un reporter molto affermato, ha fatto dei... De lavori importantissimi quindi sono delle vere e proprie eh, opere d'arte e tra l'altro assolutamente attuali cioè, eh, lui segue molto l'attualità quindi è eh, giusto adesso in finale ma non per meno importanza solo per una questione tecnica e eh, io adesso vi lascio al bellissimo servizio eh, che appunto eh, Franco Fracassi ha, ha dedicato a un medico marchigiano Urpani, Carlo Urbani. grazie Perché gli orologi sono circolari? Il tempo non è circolare. Orologi, ecco il problema. Ogni orologio è un nido di ore e di minuti. Gli orologi ci modellano secondo la loro forma e, invece di puntare alla stella più vicina, ruotiamo su noi stessi. Anche la nostra storia è circolare inizia e finisce con una morte. Con la morte dell'eroe. E non esiste storia che si rispetti senza che ci sia un eroe. Meglio ancora se muore. Dondino Garbini era un sacerdote semplice e quel che ti colpiva di lui era la sua empatia. Difficile non volergli bene. Carlo Urbani era un studente del liceo scientifico Leonardo da Vinci e, come tutti i suoi compagni di scuola, nel tempo libero andava a giocare nel cappetto della parrocchia di San Sebastiano. In effetti, all'inizio degli anni 70 non c'era molto da fare a Castelplaino paesino di poco più di 3000 anime in provincia di Ancona. Il mare era a 30 km e ci si poteva andare solo la domenica. Gli altri giorni c'era la chiesa e Dondino Garbini. Giovane Carlo era il suo discepolo più entusiasta. Racconterà poi, grazie all'amicizia di Dondino, grazie alla sua guida, ho capito quanto fosse veramente importante impegnarsi nel sociale, Ricordo Ricordo il Vangelo letto da Dondino, la sua semplicità essenziale nello spiegare come il Signore si rivolge ai poveri. La fede di Dondino mi ha accompagnato nel tempo e grazie al suo esempio che ho deciso di iscrivermi a medicina, aiutare chi soffre. Giorno dopo giorno è diventato il modo in cui la fede in Gesù Cristo ha trovato carne nella mia vita. Ho capito sempre più che i malati non hanno bisogno solo di cure ma che il medico prescriva anche se stesso una medicina per l'anima insieme a quelle per il corpo. Il dottor Urbani divenne un infettivologo e in seguito esperto di malattie tropicali, prima la e nelle parti del Sahara, poi negli altri paesi dell'Africa occidentale diventando consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Parlava bene sia l'inglese che il francese, raccontato la moglie. Così lo descrisse la mamma, Maria Concetta. Carlo era umile, schivo, non amava che si parlasse lui, ma era una voce che si levava per difendere i diritti dei più poveri. Carlo era stato un uomo di pace, un granello portatore di pace, e di un amore per l'umanità, testimone della pace che si trasmette agli altri. Quindi, Vietnam, Cambogia, e poi Filippine. Nel 1999 venne eletto Presidente Nazionale di Medici Senza Frontiere e di conseguenza membro del Comitato Internazionale dell'Organizzazione Non Governativa. Fu lui a ritirare il Premio Nobel per la Pace assegnato proprio quell'anno a MSF. La fama però non ne aveva cambiato il pensiero, il suo essere il dottor Urbani, premio Nobel, presidente, eccetera, era tipo da continuare a fare dichiarazioni del genere. Il 90% del denaro investito in ricerca sui farmaci è per malattie che colpiscono il 10% della popolazione mondiale. Un paradosso su tutti. Ogni anno le aziende farmaceutiche dedicano gran parte di fondi a patologie come obesità e impotenza, mentre malarie e tubercolosi, che da sole uccidono 5 milioni di persone l'anno, nei paesi in via di sviluppo non attirano Nessun finanziamento. L'anno successivo la nomina esperto regionale dell'OMS per la regione del Pacifico Occidentale. Lui, la moglie Giuliana Chiorrini e i tre figli Tommaso, Luca e la neonata Maddalena si trasferirono ad Hanoi, la capitale del Vietnam. Tutti e cinque erano abituati alla vita nomade, soprattutto si erano integrati benissimo nella realtà indocinese. «Da quattro anni vivevamo in quella fetta di mondo da quando giungemmo quattro anni prima dalla Cambogia», ha ricordato Giuliana. Carlo si recava nei villaggi per le visite e la somministrazione dei farmaci, spesso si spostava in piroga lungo i fiumi. A volte i territori erano controllati da bande armate e ogni tragitto era molto pericoloso. Sembra strano, ma un uomo così coraggioso aveva paura dei cani e quando andava a visitare i suoi pazienti non usciva dalla macchina, se ne vedeva uno in giro. Io sono andata con lui insieme ai nostri due figli maggiori, Tommaso e Luca. Abbiamo vissuto lì per circa un anno. È stato un periodo intenso, bellissimo, durante il quale ci siamo confrontati con stili di vita e abitudini tanto diversi da quelli occidentali, a contatto con una popolazione sempre ospitale e generosa, nonostante l'estrema povertà. A noi, Tommaso e Luca frequentarono la scuola francese mentre la piccola Maddalena toccò un asino nido locale. Ha ricordato Giuliana. Poco dopo Maddalena cominciò a parlare la lingua del posto. Purtroppo noi non riuscivamo a capirla, così chiedevamo aiuto alla ragazza vietnamita che viveva con noi. Carlo tentò di imparare la lingua ma con modesti risultati. Un giorno infatti, mentre era ospite in casa di una famiglia del luogo, gli venne offerta una ciotola di zuppa, con la raccomandazione di non toccarla, perché era bollente. Lui però non capì l'avvertimento e per non essere scortese con la padrona di casa, la sollevò scottandosi entrambe le mani. Due anni di serenità. Poi accadde. 26 febbraio 2003. Il dottor Carlo Urbani era nella sua scrivania presso l'ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità da noi quando ricevette una chiamata urgente all'ospedale francese della città, ha raccontato il medico britannico Kevin Fong, anche lui di stanza in Vietnam. In linea c'era Olivier Cattin, un medico francese. Urbani rimase in ascolto per un paio di minuti, man mano che passavano i secondi il suo viso sbiancava, poi disse con estrema calma solo Ok e riattaccò. Mi devi scusare, ma devo andare in ospedale, e uscì dalla stanza. Fu l'ultima volta che lo vidi. Era a metà di novembre del 2002. Nel giro di poche settimane, in città si verificò un inspiegabile scoppio di polmonite. Da lì a Hong Kong il passo fu breve, poche decine di chilometri, nulla per un virus che si diffondeva nell'aria. A far entrare la malattia nell'ex colonia britannica fu un medico respiratorio cinese. Si, si chiamava Liu Jianlun. Aveva 64 anni. Bastò il soggiorno di una notte nella camera 911 all'hotel Metropole, un albergo a 3 stelle e 487 camere, situato nel quartiere di Kowloon. Liu quella notte incrociò solo sette persone che si trovavano al suo stesso piano, il nono. Tanto bastò. Un turista canadese di Toronto, una coppia di Taiwan, tre donne di Singapore e un uomo d'affari sino-statunitense, un certo Johnny Chen. Il giorno seguente, Chen era salito su un aereo per Hanoi, 800 km più a ovest. L'ospedale francese di Hanoi era un nosocomio privato, di buon livello anche per gli standard occidentali. I posti letto erano 60. Cattan. Chen mostrava i sintomi di una polmonite batterica grave, ma gli antibiotici non ebbero alcun effetto. Pochi giorni dopo morì. Urbani fu l'unico a rendersi conto da subito che la situazione era grave, molto grave. Così il 28 febbraio contattò l'OMS. Ci disse che un paziente aveva presentato un insolito virus simile all'influenza. Lui sospettava che si trattasse di un virus aviario e ci chiese di dare un'occhiata, ha ricordato l'allora capo dell'Ufficio di noi, Pascal Bourdon? Pensavamo tutti che saremmo morti uno per uno. Nessuno aveva idea di cosa stessimo affrontando o se qualcuno di noi sarebbe sopravvissuto. L'unico che mantenne la calma fu Urbani, che sfruttò tutta la sua influenza per mettere in allerta l'OMS arrivò ad attraversare da solo su un motorino tutta la città, trasportando campioni del virus, pur di proteggerci dal pericolo. Nei giorni successivi, mentre il virus si diffondeva tra i reparti, urbani non si risparmiava. Era sempre in prima linea. Gli dissi di non andare in ospedale, che il suo compito era di coordinare il lavoro altrui. Mi rispose, se non vado ora, che cosa faccio qui? Solo per rispondere alle email e andare ai cocktail party? «Sono un medico, devo aiutare», ha raccontato la moglie. E con il passare dei giorni la situazione de degenerò. Urbani restava in ospedale anche di notte. Ci descriveva la disperazione delle infermiere per il rischio di venire contagiate. Il suo timore era quello di non riuscire a fermare l'espansione del virus. Vaudon dell'OMS Quando l'11 marzo Carlo venne nel mio ufficio al primo piano dell'OMS da noi, prima di prendere l'aereo per Bangkok non potevo immaginare che non l'avrei più rivisto e che sarebbe morto due settimane dopo proprio a causa di quella malattia che lui stesso aveva contribuito a identificare la SARS nessuno di noi in realtà pensava di non rivederlo più mi aveva salutato la mattina accompagnando i figli a scuola stava bene ma forse intuiva il pericolo visto che quel giorno mi salutò senza baciarli, come era solito fare prima di ogni partenza. Durante l'ora e mezzo di volo il medico martigiano iniziò ad avere la febbre e così quel che fino a quel momento era stato un sospetto si tramutò in certezza. Al suo arrivo disse al collega del CDC che era andato a prenderli in aeroporto di non avvicinarsi. Si sedettero a distanza l'uno dall'altro in silenzio aspettando che un'ambulanza montasse le protezioni. Urbani venne trasportato in una stanza di isolamento improvvisata in un ospedale di Bangkok. Immediatamente la notizia si sparse ai quattro angoli del pianeta. Carlo sapeva che non si sarebbe salvato. Scientemente decise di trasformare questa sua malattia nella cura per il resto del mondo. Ai medici accorsi dalla Germania e dall'Australia dissero i prelevare i tessuti dei suoi polmoni, per analizzarli e utilizzarli per la ricerca. Mentre era in isolamento, con febbre e tosse, forniva consigli ai suoi colleghi su quale terapia utilizzare. Dopo una settimana disse alla moglie, prendi i ragazzi e parti per l'Italia con il primo aereo, è meglio che non vengano a salutarmi sapeva che il contatto diretto avrebbe potuto trasmettere il virus. Tommaso, Luca e Maddalena volarono via, Giuliana no. Rimase a vegliare sul marito protetta da tutta e scafandro. Il 29 marzo 2003, dopo 18 giorni di isolamento, Carlo Urbani morì. Grazie alla sua prontezza, lui e altri quattro operatori sanitari furono gli unici decessi per SARS osservati in tutto il Vietnam. Grazie alla sua lucidità, al suo sapere e alle sue intuizioni, la prima minaccia sanitaria globale del XXI secolo riuscì a essere contenuta, non prima però, di aver contagiato 8.000 persone e averne uccise 774. 15 anni e un'epidemia di coronavirus dopo, dice un antico proverbio cinese, le malattie si possono curare, il destino. No. E il destino della Cina pare sia diventato quello di pescare tra le sue foreste i nuovi incubi della civiltà moderna, i virus.